Ciao a tutti ragazzi, qua dato benvenuti in questo nuovissimo video, canale da team, bentornati nell'undicesimo episodio. Sì, dai, eccoci qua, eh, mezzanotte e venti, non è così. Alcune di queste prove devono essere progettate tenendo la cooperazione a mente, ma io sono l'unico qui. Ah, capisco. Allora, eh, siamo qua per chiedere un consiglio. Bello come la vita Vabbè, la sarà la, la solita risposta un messaggio che ti aiuterà bla bla bla, bla. Cioè, frega niente Allora, ragazzi Siamo qui Questo nuovissimo video Canale da team Ok, basta Facciamo mi seri E No, aspetta, c'è qualcosa che non va Secondo Allora, adesso io faccio Registra Faccio Tac Poi faccio tac Ok Faccio così A questo punto io prendo questo Lui farà attack Lui farà attacco. E tac Raga Siamo partiti troppo fast oggi eh? Io avverto Siamo al primo Del livello 1 Vedete che oggi si può provare a finirlo Perché mi sembra che abbia fatto solo uno di quelli rossi Qua è cioè il secondo Qua c'è un altro sì, ok ah qua ci sono già stati se non ricordo c'è della pittura che io ancora devo capire a cosa possa servire la pittura un altro ross oddio una scatola in alto che cos'è questo non permetterò la corruzione del mio giardino battene ragazzi sto cagando addosso Raga, la corruzione. Ma allora, io faccio così, così e, lo, e apro quello. Raga, cos'è stato? <ride> eh, allora questo qua questo qui si attacca. No, no. Facciamo così Usiamo qui Ci serve No allora Raga secondo eh Ci serve un altro Di questi cose che non mi ricordo mai come si chiamano Connettori Perfetto. Noi facciamo Ho detto noi facciamo così E si collegano Perfetto Ci mettiamo così E come faccio a tenere questo? Ok, siamo un attimino nei guai Andiamo per gradi eh, Lì deve arrivare quello rosso Allora, prima di tutto devo cercare di, di far buttare giù quella scatola E non è molto più facile del previsto andiamo subito no purtroppo tocca lì quindi allora allora allora mm. noi dobbiamo fare in modo che Non è semplice Non è semplice perché Bisogna tirare giù quella scatola Ah oggi raga non ci sto cambiando nulla Ah giusto io posso prendere questo Fare così Prendermi questo Prendermi questo Ok oh, Abbiamo Questa cosa qui che possiamo mettere Qua sopra Ok E noi abbiamo tre di questi cosi Il primo lo attacchiamo così e così Prendiamo questo Scusate, volevo dire questo così, questo così E questo così Ok Il secondo è fare questo qui E fare così E il terzo Ok Dobbiamo fare così E così Voilà e abbiamo sto coso. Quindi se io faccio così. Faccio così. No. Allora, aspetta. Così. Così. E così. No. a prescindere non riesce a comunicare ma per cosa sbaglio sempre no aspetta però ah, sono un cretino questo deve tenere aperto, questo, questo e quello ok Mm. Un momento Mi è venuta un'idea Se io prendo questo Prendiamo un attimo questo Mettiamolo qui Prendiamo uno di questi Lo posizioniamo lì No, non funziona Però se noi prendiamo la scatola che non ce ne facciamo nulla lo posiamo qui Tiene aperto questo questo lo posiamo lì e diciamo all'onorevole connettore onorevole connettore ebbene tu fai questo tu puoi alzare un altro connettore dico bene o dico male io dico Ehi, tu connetti questo con quello sapendo che questo deve rimanere qua sopra no però noi abbiamo un connettore in più o sbaglio noi abbiamo un connettore in più che noi possiamo mettere volendo no qua noi diciamo sulla scatola ci mettiamo quello diciamo tac tac e tac quello così se noi posizioniamo il connettore qua sopra dovrebbe connettersi, alzarsi dovrebbe sentire un bling no manca ancora qualcosa ma non riesco a capire Ups Sbagliato Così Che dovrebbe funzionare Adesso tolgo questo E gli dico Tac E tac Devi prendere quello lì E questo qui Raga Raga Qua si va sul pesante Raga Cioè Due rossi, tre rossi Non so perché uno dove è andato a finire ma Cioè, calmiamoci Andiamo a fare l'altro Cioè no, stasera, siamo scatenati Allora Ok, questo qui. Oddio. Mi è già male. Questo cosa qua era quello. Ah, questo qua era quello. Ok, del segnale. Noi dobbiamo dire che rosso si collega a rosso. Ma è lento rosso a collegarsi. Per quello noi dobbiamo dire. Rosso, collegati a rosso. Nel più... ok, e abbiamo sto pezzo noi diciamo ehi, collegati dammi questa scatola e tutto bisogna capire quanto tempo ci mette quanto tempo ci mette a collegarsi andiamo subito troppo poco un'idea se io volessi e eh dai negate ad aprire ok per un secondo se io facessi tac tac tac e lo mettessi qua sopra non dovrebbe più interferire ok e il raggio passa Aspetta, qua ci sono due messaggi sembra che gli ori siano facilmente perdonati qui Pensavo che sicuramente fossi morto, ma. Ecco. Eccomi qui. LOL. Ripristinato, riavviato, rinato. Affronterò queste sfide di nuovo. Epitaffio. Il programma di bambino, bah, non mi incorre. È terminato qui. Il programma non è riuscito a superare la causare il prova della memoria. Immagina la memoria finale. Essere fatta a pezzi dalle macchine per il resto diventa sempre meno a 30 a me. Samsara. Wow. Uh... Sì. Praticamente, bisogna fare in modo che il raggio. Cosa c'è qua dietro? Queste cose però le bisogna dirle. Eh? quel coso lì, aspetta aspettate momento panico quel coso c'è quel coso lì dell'aria continua ad andare ma no però Lì c'è una stella no mi sa che quindi non ha nulla a che fare col livello Scusa un attimo Ma se io prendo questo e dico taccati lì, lì Mettete qui Qua mi fa passare. E se io poi dico... Tacateli. Lì. Tacateli. Lì. Quanto ci vuole a caricarsi. Non ce la fa sempre per un soffio. No raga. Cioè mi volete dire che... Io adesso ho di nuovo sto blocco. Con questo blocco io posso prendere quella stella. Oh mio Dio. Sì, ma io come ci salgo qua sopra? Non c'è una terza, quarta, quinta scatola? Boh, eh... Ok Salvato... Direi che in sta zona abbiamo fatto più o meno tutto Quello abbiamo fatto, quello abbiamo fatto, abbiamo fatto tutto Oh che bravi Sì, abbiamo fatto tutto, direi che ci meritiamo di leggere qualcosa al terminale Ciao di nuovo ho confrontato le tue risposte con gli archivi di biblioteca. Per aiutarti di più ho bisogno di qualche informazione. Puoi dirmi qual è per te la tua principale differenza tra un sassolino e un albero? Un pubble è più vecchio. Che un albero, tra virgolette, è vivo. Bene. Tra un albero e una rana. È un essere vivente anche la rana. Ora stiamo arrivando da qualche parte, prendiamo qualcosa di più difficile: qual è la differenza tra una rana e te? Cosa fa di te una persona? Uh... Allora, cosa fa di te una persona? Ho dei sentimenti. Così fanno le rane. Quello che vorrei dirti è che la differenza importante tra te e una è che sei razionale. Facciamo in punto a sezione... Penso che possiamo concludere previsionalmente due cose. Una persona deve essere razionale e autoconsapevole, una persona deve essere cosciente. Quello che suggerisce di fare per aiutarti a risolvere il tuo problema è chiedere se tu sei in realtà così, sei consapevole di te stesso, puoi razionalizzare l'esistenza. Cioè, me stesso sia sì, il robot... Ni, però sì. Le do ragione, anche se le situazioni sono state un po' eccentriche. Devo ammettere che hai ragione. La questione che tu sia, un, che tu sia o non sia cosciente sembra piuttosto, sembra piuttosto più sfuggente. Che cos'è la coscienza secondo te? Eh, la coscienza è quello che significa... è eh, sentimenti, sensi o no, e che ci separa dagli animali. È ciò che ci separa dagli animali. Che non alla... Ciò che non risponde alla domanda. Cosa? Lo è nei termini di noi, puoi toccarlo. Di cosa è fatto? La coscienza è un sistema funzionale complesso? Non so, interessante. Pensando, se sento che davvero stiamo facendo progressi, ti a mettere a serio quel problema di certificazione in un attimo. Nel frattempo, ponderò oddio raga, non so parlare, pondererò la tua proposta e ti notificherò se vengo a qualsiasi conclusione interruzione del sistema di supporto vabbè. quindi cosa abbiamo da dire? siamo razionali, almeno secondo il computer e niente direi che per questo undicesimo episodio è tutto, vi ricordo di lasciare mi piace o non mi piace per appunto valutare il mio lavoro vi ricordo appunto di iscrivervi al canale, commentare e condividere perché ricordiamoci ragazzi che per crescere appunto ci, servono, ci serve che voi ci, ci aiutiate appunto a farci conoscere e ricordo comunque che in, in descrizione troverete tutti i link alla pagina Facebook, a Twitter attraverso il canale appunto troverete anche il link al canale di Twitch ogni tanto streamiamo negli ultimi tempi non moltissimo causa scuola ma vi consiglio comunque di appunto darci un'occhiata. Io direi che per questo undicesimo episodio è tutto. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Cana dado canale da team. Ciao a tutti!